oggi vi voglio mostrare un attimo questi due anellini che sono arrivati eh, 1,95 l'uno guardate aspettate questo che ha il fiocchetto e il cuoricino e è regolabile quindi va bene tutte le misure e poi c'è questo qui che ha la luna e la stellina brillante adesso provo a metterli così li vedete meglio aspettate ecco. non è il dito giusto ma e per farvelo vedere e poi se riesco a metterlo con una mano eccolo qua il fiocchetto con il cuoricino per me sono deliziosi ormai ho più anelli vi che mostro qui. anche questi refill per le penne che sono sempre in gel questo è il pacco da 20 e sono arcobaleno sono bellissime allora, intanto si possono usare tranquillamente scusate con la mano sola anche così hanno la punta grande vediamo Ho preso l'unica che non scrive, benissimo, proviamo, scusate, ah no, andava solo scalata un attimo. per le decorazioni è carinissima anche così e poi la dovrebbe andare man mano che si finisce sul rosa, fucsia non lo so, non so se andando avanti i colori si mischiano o no però è in gel, è davvero bella eccola qua e questo era il pacco da 20 che si possono usare così o come refill quindi direi che con oggi è l'ultimo pezzo del video sugli acquisti di Wish allora, location particolare ma ho eh, il tavolo impegnato e quindi facciamo in questo modo prima cosa che vi mostro guardate che cosa deliziosa! Oh, è bellissimo! Fatto bene, con le orecchiette. Cudina. È bellino, anche questo qua era 0,95 più un euro di spedizione, quindi cioè ci sta. E poi va nel mio mobile dei squishy Poi, altra cosa che vi mostro, devo ancora aprirli, questo lo facciamo assieme. Non sono bellissimi. ma allora, questi sono, dovrebbero essere dei correttori. Eccoli qua. Allora, li apriamo insieme. Bene, perfetto. Allora, sono piccini, eh, perché sono davvero piccini. Però hanno anche... Ah, sì, sì, il tappino di copertura. è Fatti molto bene. C'è questo viola. Poi c'è blu. Ah, hanno anche le scritte diverse. Verde e grigio-nero. Allora, ne proviamo uno. Proviamo il viola che mi piace. Cerchiamo un foglio. Vediamo. Bello il tappino, comunque. Eh sì, è un correttore classico. Ci sta, ci sta e mi piace. Poi bella l'idea del tappino. Poi dopo, ultima cosa. Ecco qui, rispostiamo questo questo anello eccolo qui fatto così sto notando che comunque l'inquadratura da qui non è molto comoda però vengono meglio le, i video bene allora ha la perlina e questo simbolino qui che è un mezzo infinito comunque molto bellina aspettate che tolgo questo che ve lo faccio vedere molto bello e soprattutto non avrei mai detto, ma le inquadrature qui sono vengono molto meglio da pensare per, il, per i prossimi video, ovviamente quelli dove spacchetto le cose. Allora, direi che con questo è tutto. Questa, qua, è stata davvero una genialata. Fantastici. Ed eh, fatemi sapere se vi sono piaciute queste cose, se ne avete provate alcune, se vi incuriosisce qualcosa, questo qui è delizioso. Come sempre, eh, spero di aver tenuto un po' di compagnia e mi raccomando di, eh, di mettermi un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanella. Questa qui, <ride> così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla Ciao. prossima. Ehi, hey, sono qui. Ciao.